Corruzione, mafie, femminicidio, elezioni. Sono soltanto alcuni dei temi che affronteremo a Casalecchio di Reno, dal 19 novembre al 6 dicembre, nella nona edizione di Politicamente Scorretto. Continuiamo il nostro impegno civile assieme a libera e ad avviso pubblico in 35 appuntamenti animati da una settantina di ospiti. Quest'anno, assieme ai tradizionali dibattiti, avremo anche molto teatro, molte iniziative per ragazzi e molti documentari di giovani registi, naturalmente tutto ad ingresso gratuito. E come sempre la nostra grande passione per questa sfida civile per la legalità, la giustizia e la solidarietà.